Questo è per tutti i tuoi giorni, quelli passati che ti hanno scolpito e quelli futuri che ti mostreranno con tutto il sole che hai dentro, ma soprattutto per quelli presenti, perché ogni tuo giorno sia vergine e incontaminato, così che tu possa amarti sempre come una bambina come fosse sempre la prima volta.